2017 è favorevole per consolidare i vostri rapporti sentimentali quindi se ancora non vivete sotto lo stesso tetto voi e il vostro partner deciderete di fare questo passo importante se siete ancora single troverete sicuramente qualcuno che vi farà battere il cuore perché nel 2017 ci sono ottime probabilità di incontrare chi fa per voi e di innamorarvi non aspettate che qualcuno bussi alla vostra porta uscite spesso per favorire l'incontro con l'anima gemella vi attendono numerose soddisfazioni professionali e le posizioni raggiunte nel vostro lavoro si consolideranno lavorerete con tenacia e buon umore e i vostri superiori lo apprezzeranno anche per chi cerca lavoro arriveranno opportunità proficue non lasciatevele scappare nel complesso l'anno sarà soddisfacente per chi lavora alle dipendenze, mentre chi lavora in proprio dovrà affrontare qualche sacrificio finanziario.